questo pianeta dove eravamo no, tra il conflitto tra Israele e Palestina ma quello che sta succedendo eh, qui sulla Terra è quello che sta succedendo nel cielo, io sono Astronza e sono qui per raccontarvi un po' quello che succede nel cielo mi, ero, mi occupo di un sito di astrologia che, eh, in cui faccio gli erospo e spiego un po' quello che succede ci sono degli avvenimenti importanti che stanno accadendo proprio adesso in questo cielo, c'è Giove il 16 che si è spostato ed è entrato in Mortimer e quindi si è espanso, si è entrato nel segno del leone e in questi giorni, proprio domani, Marte dalla bilancia si sposta il scorpione per voi non vuol dire proprio niente in realtà in questo cielo questo vuol dire che ci sono due pianeti in conflitto che prima erano in conflitto e adesso saranno di nuovo in conflitto tutto questo influisce anche su di voi e quindi ci sarà chi gli dice bene e chi gli dice male, ovviamente a leone questa volta gli dirà bene, quindi cominceremo subito pa per parlare del segno del leone, perché il Giove è un pianeta che prende le sembianze del segno in cui va, quindi prenderà tutte le caratteristiche eccezionali di de, de quelli del segno del leone tra cui del segno del leone oltre ai mortimer abbiamo anche la nostra presidente che sono persone meravigliose, estrose, gioviali, fantastiche, accoglienti meravigliose, però anche, hanno anche i loro lati negativi ok? quindi a, a volte quando è, saranno un po' esagerati parlano un po' troppo a alta voce, vogliono troppo la scena però insomma sono sempre cordiali e carini e quindi comunque noi li vogliamo sempre tanto bene Giove in questo pianeta ci sta eh, in questo segno ci sta benissimo ok quindi dal, dal cancro dove era bloccato e quindi noi vivevamo una situazione molto emotiva molto lacrimosa oggi l'avete visto oh? la luna oggi era anche in cancro e domani sarà il leone e eh, i pianeti in cancro fanno venire le emozioni, le lacrime, tutti che si vogliono bene, che c'è bisogno di affetto, invece il leone è più esterno, vuole farsi vedere, vuole gli applausi, vuole che tutti lo guardano, vuole un riconoscimento, e queste cose qui succederanno per l'anno successivo, quindi io comincerei subito ad affrontare appunto, il leone gli succederanno cose meravigliose, viene da un momento molto difficile perché a Saturno che comunque li metti i bastoni fra le ruote da tanto tempo quindi viene da una situazione faticosa, difficile dove non ha potuto brillare quanto voleva cioè ce l'ha messe tutte però non prendeva gli applausi quanto gli altri e quindi il leone stava rosicando, invece da adesso in poi il leone diventerà sempre più grande e sempre più vincente, soprattutto dalla fine di dicembre in poi e, che sembra tanto lontano ma in realtà non lo è dopo il segno del leone io affronterei invece che quelli positivi Affronterai quelli negativi, che sono quelli che in assoluto gli interessa di più sapere che cosa succede ok come segni che lo ricevono negativamente, sono il toro, ma che vuol dire lo riceve negativamente? che esagera nel, nel proprio essere, ok? quindi il toro che è una persona abbastanza un po' così, no? che è fissata, che è dura sulle sue posizioni lo sarà ancora di più, quindi accortezza toro ci saranno delle cose che rallenteranno ancora di più la strada che state facendo e direte ammazza che palle però perché, to perché Toro già sta combattendo anche con Saturno questi due pianeti, Giove e Saturno, sono pianeti molto importanti sono quelli che ci dicono se l'anno va bene o se va male in realtà dicono anche dell'anno successivo però noi ci rifermiamo qua non andiamo troppo veloci perché mi hanno chiesto di fare una sveltina e quindi parlo veloce e sarò molto breve Toro cercate di essere più malleabili del normale perché ci saranno delle situazioni che vi metteranno un po' in conflitto quindi eh, non cercate di sfondare le cose ma adattatevi perché poi piano piano comunque anche voi a dicembre sarete un pochino più liberi però io vi dico da adesso fino alla fine dell'anno eh, ci sarà un pochino da, da sudare anche se avete già tato è uguale non avere ragione non serve a niente a questo mondo penso che ormai l'avete capito tutti quanti quindi state ancora un altro po' pazienti, visto che siete più pazienti e andate tranquilli. Poi un altro segno che lo riceve un po' così e che rimane sempre fra i segni fissi è l'acquario. Ok? L'acquario, so, mi, mi state pure distanti, io quella parte che non la vedo e mi dispiace, che di solito sono più abituata ad avere un rapporto più vicino con, con le persone. Anche l'acquario ha questa cosa di eh, aver già pensato a quella che è l'evoluzione del suo futuro. Ha già in mente tutto quanto, l'ho pensato un sacco di tempo e adesso ha trovato magari la possibilità di farlo, ma nel momento in cui lo farà non sarà come vorrà. Quindi, attenzione! tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare in quel mare qui parliamo di oceano non è che parliamo insomma eh. allora bisogna un attimino scendere un po' sul pratico e eh, cercare di mollare quell'ideale che l'acquario si è creato dentro, perché una cosa particolare che fa l'acquario che è molto libertario è molto aperto è che comunque rimane in aria e molto spesso si va a scontrare con chi vive in terra e quindi c'è bisogno un po' di eh, di aspettare di vedere anche che appunto esistono altre realtà oltre quella ideologica che ha in testa, che è perfettamente funzionante, però si scontra con la realtà quindi se non volete prendere delle delusioni, facciamo così cercate di stare un pochino un po' più con le orecchie aperte invece di immaginare di ascoltare gli altri e di condividere le idee invece di crearsele dentro ok? okay. Prego. poi abbiamo anche lo scorpione anche lo scorpione c'è qualche scorpione qua? lo scorpione wow lo scorpione appunto si va a prendere Marte c'ha contro eh, Giove e c'ha dentro anche saturno avere un pianeta come saturno ospitato è una grande fatica se voi conoscete uno scorpione e ce l'avete accanto capite quanto è pesante il momento attorno perché comunque saturno è uno dei pianeti è proprio il maestro cattivo è quello zaino pesante pieno di libri è una cosa che qualsiasi cosa fai è pesante e faticosa però costruisce ok quindi è positivo però pure lo scorpione adesso deve stare un po' più terra, perché ha voglia di fare, ha voglia di dire, ha voglia di spaccare, però non lo può fare, e quando fermate lo scorpione, lo sapete che succede? Un macello, allora cercate di, eh, per chi lo frequenta, di essere un po' più sensibili verso questa ruzzezza che sicuramente avrà, perché diventeranno molto più aggressivi nei prossimi giorni ve ne renderete conto, quindi Scorpione. Tante cose sono nate, tante cose stanno continuando. però ecco, cercate adesso di non andare a rovinare tutto quello che avete fatto perché avete costruito bene. Anche se va costato e anche se i risultati, quindi le fatture ancora vi devono pagare, prima o poi ve le pagano. Quindi state tranquilli e non andate a minacciare nessuno se ancora non avete ottenuto quello che volete, lo otterrete ma con calma e con la dolcezza. E quindi dopo questo segno, toro, leone, scorpione, acquario, vergine, gemelli, li diremo tutti quanti, ok? Io comincerei invece dal negativo, andiamo di nuovo al positivo e quindi parlerei dell'ariete. Io ho tanto affetto e tanto a... per l'ariete perché pure l'ariete viene da un momento difficoltoso, aveva Giove contrario e aveva anche Marte contrario, quindi vuol dire... Un ariete che sta lì, che vuole fare, che vuole scarpitare, che sta arrivando e che però invece ha trovato miliardi di ostacoli nel proprio cammino. Gli ultimi anni dell'ariete sono stati veramente faticosi e ancora lo saranno, ma per poco, perché mentre Giove si è messo positivo, Marte lo sta diventando, ci sono ancora Mercurio e Vene che li ostacoleranno e veramente... Secondo me la guerra più grande che ci può essere è proprio tra uno scorpione e una riete per, perché sono governati tutti e due da Marte e la riete è quello che comunque rompe qualsiasi trincea e, e, e spacca tutto. Quindi, se la riete è prova a essere paziente perché, ed è già chiedergli un miracolo comunque, se la riete riesce a stare, non lo so che cosa dirgli alla riete perché ha un carattere. Che non si può gestire, se io dico di stare recando la rete sbrocca. Quindi a Rete comunque se sbrocchi peggiori e butta all'aria tutto quello che hai fatto fino adesso. E anche se sembra che non hai fatto niente, hai fatto e come? Quindi raccoglierai, ma la raccoglierai dal primo agosto in poi. Riuscirà l'ariete a non sbroccare prima del primo agosto? Non ne sono proprio sicura, io ho l'ascendente, quindi proprio. Mm, non lo so quindi consiglio ariete ma tranquillo perché da il primo agosto in poi fino al 2015 oltre metà di agosto 2015 saranno anni in cui riuscirete a ottenere tutto quello che finora non avete ottenuto anche se avete veramente no, graffiato tutto adesso finalmente riuscirete ad avere quello che vi meritate quindi poi un altro segno che lo riceve bene è il sagittario che il Sagittario è quello che bene o male dove sta il Sagittario? un esempio di Sagittario è il nostro Alfredo di e eh, qui abbiamo degli esempi anche in prima via Sagittario favolosi sono quelli che da subito ricevono gli effetti positivi di eh, Giove però non è che adesso vi dice benissimo e quindi siete pronti per andare verso un grande successo che sarà ancora più grande quando Saturno entrerà un sagittario a dicembre del, 2015, eh, del 2014 saturno quando entra in un segno appunto permette di costruire quindi il sagittario sarà ancora più pretenzioso verso gli altri e lascivo verso se stessi quindi insomma vorrà divertirsi, vorrà fare, vorrà padroneggiare, vorrà... fateglielo fare perché il sagittario costruirà per tutti noi quindi quando abbiamo bisogno di chiedere un consiglio sappiamo dove andare eh, fatevi vedere Viva i Sagittari, che verranno veramente due anni e mezzo fantastici, che possono permettersi di fare quello che fino adesso hanno cercato di fare e che hanno cercato di smolzargli di fare. Poi abbiamo la Vergine, dov'era la Vergine qua? alla Vergine, comunque. Questo Giove non è che gli dice tanto, non gliene fa frega di meno, già ce l'aveva a favore e adesso non ci sarà la fortuna ad accompagnare la Vergine, ma la Vergine già sta da sola, non è che gli serve Giove, quindi la Vergine continuerà a fare quello che sta facendo e a seminare, no, un consiglio alla Vergine, no a seminare, è ora di le accogliere ok, quindi basta aspettare che le cose arrivino è ora di prendersele e non devi aspettare che la fortuna arriva, ma te la vai a prendere perché la Vergine ha stufato di essere così no? eh, precisa, puntigliosa eh, no, basta ridi e la pia, pia bene, ecco questo lo dico pure a me stessa insomma. quindi insomma Vergine, basta ecco. e dopo la Vergine che, che segno volete? Capricorno, abbiamo detto già... Capricorno, Capricorno, Capricorno! Capricorno, il Capricorno c'ha bisogno Al Capricorno gli porto una buona notizia Ok, perché? Ma, comunque Giove non gli fa niente a questo Capricorno non... ah, Su questo nuovo transito Però quello prima al Capricorno gli ha menato proprio di brutto Perché non è stato soltanto Giove a fargli male Sono stati anche altri pianeti Tra cui questo Marte E prima o poi c'è Ariete, Brutone Insomma eh, Ci sono tante situazioni Che hanno destabilizzato il capricorno Che gli hanno cambiato un po' tutto E che forse gli hanno tolto un po' di potere Su alcune cose E se le sta prendendo dall'altra mm. Se è impegnato tanto Sta facendo tanto Sembrava che non faceva niente Che gli altri lo bloccassero E quando il capricorno pure è bloccato Diventa abbastanza autoritario Alza la voce o comunque No, io sono sempre fermo su questo punto E come dico io Beh Sarà come dite voi, sarà molto più semplice, ma il bello deve venire piano piano, quindi siete abituati a andare piano, continuate ad andare piano, ma sicuramente il periodo veramente negativo è finito, che dura almeno da un paio d'anni. E chi è capricorno lo sa che vuol dire avere la pesantezza dentro, perché poi questi pianeti lavorano dentro di noi, non all'esterno, i problemi sono proprio interiori, no? Un po' come cioè i conflitti sono all'interno quindi tanta buona fortuna al capricorno che sta diventerà un po' più simpatico e meno pessimista finalmente perché insomma era un po' un baratro no? era un po' demotivato e quindi siamo tutti contenti vero? vediamo un po', poi ce lo diranno qui abbiamo dei capricorni d'oro abbiamo detto? cancro! cancro! Pesci, pesci! grande, pesci, li sapete tutti i segnali no che sto a fare qua io? Pesci, dai, pesci, <ride> allora il cancro no. cominciamo il cancro è il segno che fino adesso ha ospitato Giove. Ed il cancro viene da una situazione bella in cui sono successe tante cose. Bella però c'era sempre un ma c'era questo Marte che toglieva al cancro un po' la voglia di fare, la voglia di mettersi in gioco o forse di credere alcune situazioni. Insomma, il calcolo ultimamente era un po' più malatico, un po' più scarico, aspettava che magari gli venivano cose dall'esterno. Adesso, soprattutto il fatto che Giove si sposta e quindi non gli dà nessun problema, anzi, va a, eh, eh, diciamo, a rendere più stabili quello che ha creato. Il cancro deve continuare sulla sua strada, la sua strada è molto fortunata, va bene, non deve cambiare, deve continuare ad andare e soprattutto da domani in poi, con questa nuova posizione di Marte, sarà molto più forte, molto più motivato, molto più contento, quindi riuscirà a ritrovare dentro se stesso la spinta che gli permette di andare avanti. Prima magari l'andava a da qualcun altro, da chi gli era accanto. Però invece adesso sarà di nuovo dentro e quindi aiuterà anche gli altri a essere un pochino più positivi. Poi abbiamo detto No, pesci, pesci. Facciamo una bilancia. Sempre perché la bilancia era quello che comunque prima gli diceva male, adesso gli dice meglio. Quanti ce adesso sono ancora? Pochi. Mi sbrigo. Mi perché... bastano? No, me non è un goccetto. Eh sì, adesso. Okay. Mi stavo a scruzzare, a eh. Non è vero. Mi mettono fretta, regà. Grazie. Allora, dove eravamo rimasti alla bilancia? E ti sei tenuto al bicchiere. Vuoi il bicchiere? Mi dà la bottiglia? Sì. No, dai, che scambiamo, dai, la riempio, dai, tranquillo. Finisco perché sennò mi vuole cacciare no, via. No, no, ma se mi ti mando via... No, non ti sto cacciando no, via. No, io <ride> perdo il conto, li sanno loro, io no. non li so. Io me li sto inventando tutte queste cose, voi ci credete? <ride> Verificate, a stronza.net potete leggere tutto quanto. Una volta a settimana mi piace insultarvi perché comunque capite che mi chiama stronza e non è che sono proprio una ragazza delicata. Chi mi conosce intimamente lo sa ancora meglio, soprattutto quando sono in cucina. I pesci, bilancia, abbiamo detto la bilancia viene da un momento un attimino negativo, so stronza assai soprattutto. Quindi dai accorcio, bilancia esce da un momento molto negativo, molto demotivato e invece fino adesso riuscirà anche la bilancia a ritrovare questa fiducia e questa voglia di, eh, um, di fare, di rimettersi in gioco, di costruire la bilancia ultimamente è stata è dimagrita! Cioè praticamente aveva le finanze un po' corte e non riusciva a fare quello che voleva fare e poi la bilancia quando non riesce a fare quello che vuole fare diventa un po' isterica, un po' insopportabile quindi però adesso va meglio quindi se avete bilancio accanto non c'è nessun tipo di problema poi c'era il pesci qua che era insistente pesci pesci gemelle no, oh, No, pesci e gemelle interessano. pesci ti interessano. Interessano. Interessano. interessano lui ha sentito il leone, era il primo, era contento e basta poi non gliene frega più niente è normale, sono abituata a queste cose Pesci, pesci il pesci già viene da un transito fortunato di Giove e adesso gli farà di nuovo un baffo ma il pesci è abbastanza fortunato da un sacco di tempo anche se poi cerca di non rendersene conto, in questa riva il pesci può rimorchiare o può stabilizzare o può fare un sacco di cose, chi è venuto accompagnato dei pesci già mi dispiace insomma gli ha detto ma non è vero Insomma, la coppia anche è anche meglio del pesci, pesci si può innamorare, è già innamorato, è innamorato anche della vita, può fare un sacco di belle cose e lui mi sta per menare, dopodiché c'è Gemelli. Oh Gemelli, praticamente, questo Giove l'aiuterà, aiuterà e l'aiuterà aiuterà a costruire, già due anni fa ce l'aveva insegnato segno, poi ha fatto negativo e adesso è di nuovo in sestile. Gemelli viene da dei momenti molto importanti, molto anche costruttivi e sta già seminando e continuerà a seminare e continuerà a raccogliere però poi a dicembre Gemelli dovrà scegliere di continuare una strada sola e non aprirne 100 quindi mi raccomando cominciate a pensare dove volete arrivare e poi a un certo punto dovete scegliere che sarà altamente difficile ma lo dovrete fare e dovete... Scegliere per due anni e mezzo, ok? Cioè, lo so che per voi è impossibile, ma anche per me. Comunque mi sembra che l'abbiamo finito i segni. Non lo so. L'abbiamo finito i segni? l'abbiamo abbiamo detti tutti. E allora io vi lascio a morti, mera. Astronata.net! Non c'è, qua qua piena. È freschissima.